Sorpreso, ci ha sorpreso così in déshabillé. Benvenuti, buonasera, il tempio della Bushido Palestra è aperto. Io sono Sensei Maurizio Poli. Benvenuti, il tempio si vede bene. La frase è subito perché abbiamo poco tempo: un ospite d'eccezione, eccetera. Subito la frase: se il presidente, mi sgrida quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e uscirne vivo, anzi. Non sarai neanche sicuro che sia finita per davvero, ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Murakami Aruki, ed è adattissima a questo periodo che stiamo attraversando. Complicato, ma noi resistiamo. Benvenuti a Come la luna nel pozzo. E non sono solo, buonasera maestra. Buonasera, buonasera maestra, buonasera maestro buonasera, eccoci qua ma vedo la maestra che ma sta, sta, leggendo, la sta leggendo sta maest leggendo maestra sta leggendo questo articolo sta leggendo l'ultimo le messaggio scritto da me per i nostri ragazzi dove, dove dove è, dove è un articolo sul mondo padano il mondo padano, padano, padano il il mondo padano, questa settimana in edicola questa settimana. questa settimana in edicola eccolo, eccolo qua, anche su www sì www.mondopadano.it, la mia manina delicata, delicata. www.mondopadano.it, il tuo articolo presidente? Sì, un articolo su, una, su questo periodo, quindi cosa abbiamo fatto in questo periodo all'interno della nostra palestra, cosa cerchiamo di fare. La preoccupazione, comunque, che è quotidiana nei riguardi dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, e quindi è stato inserito in un articolo sul benessere. Su sì. cosa? In effetti, qua scendendo abbiamo anche. Curva corpo e mente. Esatto, ma è stato. Eh, è stato eh, bravo il stato... direttore Alessandro Rossi, eccolo qua. Che ringraziamo il direttore che Alessandro Rossi e gli ringraziamo anche tu, maestro. Poli, no, lei, maestro, che hai fatto da tramite, poli. ovviamente. Maestra, le eh? cose valide sono poche, quindi bisogna fare. Ecco, grazie, quindi Prego. è stato un piacere appunto collaborare con, il, con questo giornale. Dove, così a cuore aperto abbiamo trattato. Quindi abbiamo invaso nostro... tutta la provincia di Cremona, sì. Crema, Cremona, <ride> le dicole dappertutto, maestro. Quindi stasera arriveranno messaggi nuovi? Devono arrivare eh, da Cremona, devono arrivare messaggi? Non vedo ancora scorrere, ma arriverà. Ma innanzitutto il titolo della trasmissione: Ah, scusa, scusa, scusa Come scusa. la Luna nel pozzo: L'occhio la vede, ma la mano non, non la ferma. E a proposito di tempeste? Amici, amici cari, eh. sta durando da un anno. Sta tempesta eh? Eh sì, eh. Sì, quando noi usciamo, ecco. siamo tutti balordi come si dice da noi. Sì, tutti... Prendiamo come... una ciuca pazzesca, una, una ciuca pazzesca. Comunque l'ospite, c'è già l'ospite Regia? Okay. Eccolo, qua. eccolo qua, eccolo qua. Buonasera, Colonnello. Buonasera, Colonnello, Buonasera, colonnello. piacere averla nella nostra trasmissione. Buonasera. Grazie a voi per l'invito. No, io, io sono a posto. Ho fatto il bravo oggi, colonnello, eh. quindi oggi sono stato bravo. Solo oggi? Solo oggi però, maestro. Solo oggi. Solo oggi. Piacere vederla. Devo ringraziare il colonnello che è qua, è l'arma dei carabinieri, perché ha dato questo assenso molto importante, ma soprattutto una conoscenza comune col colonnello che conosciamo anche noi, è stata nostra ospite, la dottoressa Scappini, Agnese, sì, sì, sì, sì, sì, sì. che ha una conoscenza comune ah, quindi bene, siamo, allora, arrivati, certo. siamo arrivati a lui perché c'è questa, questa conoscenza comune poi LinkedIn funziona molto bene eh, LinkedIn funziona molto bene ci, ci onoro della sua presenza ma lei cosa fa esattamente alla scuola ufficiale di carabinieri a Roma allora la scuola ufficiale di carabinieri a Roma eh, io sono il coordinatore delle attività chimico-sportive della scuola e nella scuola ufficiale curiamo l'addestramento di tutti quanti i carabinieri, eh, oltre alla formazione di base, quindi diciamo abbiamo sia gli allievi che vengono ricordati dall'accademia che tutti quanti gli altri vincitori di concorso che entrano qui e insomma, finiscono eh, l'addestramento di base, conseguono la laurea e poi vanno ai reparti appunto dopo per questo periodo della per scuola quanto, quanto e dura abbiamo anche dura? Quanto dura? Quanto dura la, la scuola per, diciamo, per i corsi che ho detto dura tre anni. Ah. Quindi un, unito ai due anni d'accademia costituisce un corso di studi di cinque anni al termine dei quali i fuggiati Allievi riconsiderano la laurea di studenza e quindi diciamo, sono completi come preparazione Dopo di entrano a reparto e lì completeranno anche l'esperienza. E le altre diciamo, competenze che vengono travasate eh, completano il loro curso, che poi durerà dureranno complimenti, complimenti è una cosa abbastanza articolata come studi come professionalità Appunto. e come, come a proprio conoscenza della, della, della legge sì, ma anche di tante altre cose maestra, è importante questa sì. cosa qua vedo che però io sono intanto, stoppo un attimo il colonnello e volevo protestare con la mia Presidente, ufficialmente. Voglio fare una protesta qui in diretta tv, c'è qui anche il mio maestro, perché ho letto questa notizia maestra. Dimmi, dimmi Sono veramente scioccato e tu però, so che tu non hai votato per me, però adesso te la dico perché questa notizia mi ha completamente sconvolto la giornata, adesso arrivo maestra, perché c'è stata questa cosa qui, il principe William... Sì. sì, maestra. In un sondaggio <ride> Ma è vero. che lo nomina, sì, il Sun lo nomina il calvo più sexy del mondo. Hai capito, maestra? Oh, Io voglio il riconteggio dei voti, maestra. Sono d'accordo. Sono, sono ecco, Puoi qui. metterti in lista con voi? No, no. Mi... Voglio il riconteggio. Ero, ero lì in lista. Cioè adesso... Era, era testa, testa, testa a testa, qui, testa con il principe, l'uomo più sexy caldo del mondo. Ero lì a testa a testa. Mi ha fregato il, pregato il, pregato. Pregato il no, principe. No, lì c'è qualcosa che non quadra. Scusi, colonnello, questa cosa qui perché ci tenevo. Perché anche lei, vedo che era in lista anche lei per, per essere nominato. <ride> Il cavo più sexy del mondo, quindi ho, ho protestato formalmente. Mi scusi, color. <ride> no, no. Io non partecipo, non... Non partecipo. Ah, l'arma non può partecipare. Giusto. Le chiedo una cosa, collo: il microfono Prego. si sente un po', un po di, di, di eco. Vai, eh. sì, proviamo, proviamo prov prova a dimmi qualcosa. Mm. Ti, sento? Sì, ti sento meglio, ti, ti sento, sento meglio, più? ti sento ah. meglio. Ti diamo la regia di se si può. Siccome, alzare un po' il volume, un po il volume per, per, per vedere, proviamo a vedere. Anche perché ci, posso darti le, ci siamo dati del tu via telefonica con, sì. dal punto di vista siamo marziale, marziale. Di, dal, punto, Giusto. dal punto di vista marziale, siccome siamo tra maestri marziali. Sì. Sì. Allora ti posso, sì. possiamo darti del tu, non, non è offensivo, non, è, sì. non, manchiamo, non manchiamo di rispetto all'arma, non vogliamo assolutamente. E tu cosa insegni lì all'interno della scuola? Cosa coordini come attività gineco-sportive? Allora, gli ufficiali allievi vengono eh, portati attraverso un percorso eh, in cui gli sviluppiamo forza, agilità e resistenza con una serie di prove eh, o di discipline sportive, dopodiché li addestriamo nella difesa personale. Eh, L'arma dei carabinieri ha, ha un'estrema attenzione per la difesa personale e si ambienti. Quando voi ricordate assolutamente la storia, fate jiu-jitsu, ho letto, dopo la rivolta dei boxer in, diciamo, in Cina, la nostra marina aveva stanziato lì delle navi e una serie di, di operatori, di marinai, impararono il jiu-jitsu barra Giudo, come si diceva all'epoca. Lo riportarono qua e fecero delle dimostrazioni, questa cosa ha un enorme impressione. E, e, e Quindi la dei Carabinieri diciamo, si inserì subito su questa cosa che ci più istruttori fino dagli anni 20, 20-25, e poi l'abbiamo sempre mantenuta e del diritto, poi ovviamente sono state anche le altre, diciamo, interessi con gli altri diciamo, sport anche olimpici e così. Via. Ma la difesa personale è quella che diciamo, è una caratteristica professionale. Noi ce l'abbiamo il nostro regolamento è previsto proprio che il carabiniere debba conoscere fra le altre cose anche quella che viene chiamata la lotta giapponese quindi qui noi facciamo diciamo, un mix di aiuto, giudo, karate sempre nel rispetto totale del, diciamo, della persona e quindi quando viene applicata una tecnica si tende a neutralizzare ma non a offendere se non strettamente necessario quindi poi si procede alla immobilizzazione, al manettamento e al Diciamo, trasporto in caserma per eh, il resto a praticarsi diciamo. ecco, Mello, il... abbiamo, abbiamo anche noi la fortuna di avere dei vostri eh, militi all'interno della nostra palestra che si impegnano e hanno dei grandi risultati quindi adesso Beh. mi scuso per non conoscere bene la, la, la scala dei gradi nell'arma nell ma abbiamo parecchie persone che vengono anche da fuori città, Ci, abbiamo anche un ragazzo che viene da Mantova che so essere un graduato che aveva avuto dei problemi attraverso un'arte marziale diversa da quella che pratica con noi, dove non riusciva a controllare bene eh, la situazione, si trova molto bene e da cosa nasce cosa, come sempre, il passaparola è forse l'unica pubblicità che nel mondo marziale funziona senza problemi. Poi le arti marziali, diciamo, hanno tutte quante la radice comune, no? Eh, a me, a me piace sì. pensare che le arti mappole siano arrivate in Oriente insieme ad Alessandro Magno. No? Per ricordare, Alessandro Magno lasciò interi reggimenti ai Cucinitoli Indie, e quindi anche recenti studi dicono che questa maniera di combattere a mani nuove che avevano la conoscenza anche... acquisita di tutti i soldati. Anche... Colonello, c'è anche la leggenda della legione romana che è finita in Cina, sì, sì, la sì, nona sì, regione sì. che... E' Giorno Romana che eh, c'è questa leggenda, ci hanno fatto anche queste, queste piccole cose. E Poi, e poi diciamo il grosso, il grosso vantaggio che hanno avuto in Oriente è che loro hanno sviluppato le armi da fuoco molto dopo, no? quindi hanno dovuto continuare a destrarsi in maniera marziale utilizzando spade, lance, l'opera Noi l'abbiamo abbiamo abbandonato nel 1200-1800. Loro invece hanno continuato fino al 1850. Quindi arte e cultura anche nell'area assolutamente. Il numero in diretta quindi. che è questo quindi WhatsApp 347 657 4564 per chi volesse intervenire, volesse certo. informazioni sulla scuola ufficiale carabinieri, volesse fare domande al maestro al so che Luciano Rocca, a a Salvetti. Siamo qua anche per rispondere alle vostre domande sulle arti marziali in genere, sulla difesa personale in particolare anche perché noi trattiamo questi argomenti li, li, li, facevamo, so che... eh, anno, li ormai. facevamo li facevamo sì, fino ad un anno fa sì. un anno fa, fino ad un anno fa li facevamo. adesso facciamo questi corsi online maestro questi... eh, va bene, va bene, va bene Io, maestro. Si, si, si sopravvive con le armi che si hanno giusto, sì. con le carte che abbiamo in mano giochiamo con le carte che abbiamo in mano ma volevo chiedere al colonnello se, se è lecito colonnello. Come lo vivete voi dell'Arma questo periodo di, di, di chiusura? Come sentite la popolazione con la quale siete a contatto tutti i giorni, i, i giovani? Io, io vedo un, sento sui TG vari notizie difficili da gestire. Com'è la situazione dal vivo, colonnello? Assolutamente, è una situazione di estrema sofferenza, anche perché dura da oltre un anno. E speriamo di vedere diciamo, la luce. In fondo a questo tunnel e sì ovviamente soprattutto i ragazzi hanno un, uh, un grandissimo disagio no? perché non riescono a interagire al loro livello sono sempre a casa fanno l'attività in dad e quindi ov ovviamente costituisce un problema è una sofferenza speriamo di uscirne e adesso il, si sta implementando una campagna vaccinale di contenimento e speriamo di, insomma, di uscire di riaprire anche i luoghi di incontro e di socialità, ecco, diciamo così. Allora, è, la no, è la nostra speranza. Le stesse palestre sono luoghi di incontro e di socialità, sì. Sì. le stesse palestre. Ma non abbiamo un filmato per presentare ah, C'è un filmato che ci ha mandato il colonnello, per presentare la loro che ci presenta l'accademia all'inizio ufficiali. Vediamo il filmato. Se lo commenti tu poi, vediamo. Beh. Ecco che lo stiamo mandando. C'è un po' l'audio, Ah, bisogna parlarci sopra, dice. Bisogna commentarlo, presenta. Ah, non c'è l'audio, no? no. Ecco qua, qui c'è la vestizione. Sì, diciamo, questa è la, la presentazione dell'attività alla scuola dell'Italia. Penso che parta con la cerimonia del giuramento. Sì, ogni, diciamo, ogni corso che entra a scuola dopo un breve periodo, effetto il giuramento di federalità della Repubblica. Gli ufficiali indossano, immagina, un eh, per, per, indossano una grande uniformità di Ma quanti allievi ci sono, allievi. sono per ogni anno? Quanti allievi ci sono più o meno? E noi gestiamo più diciamo, 104% allievi all'anno. Diciamo. Ufficiali. E quindi, qui gli ufficiali indossano la grande la speciale uniforme speciale, diciamo, la uniforme storica eh, dell'arma dei carabinieri, un leggermente diversa da quella dei carabinieri: ha questo pennacchio e eh, questo uniforme regolarmente decorato. Il giuramento è singolo, non, se voi avete fatto il militare una volta, collettivo, invece, il giuramento è singolo di fronte alle massime autorità, insieme alla bandiera diciamo, dell'istituto. È un momento particolarmente toccante, molto importante, perché insomma, si giura fedeltà alla Repubblica, alle sostituzioni, di osservarne la le, le leggi, la Costituzione delle leggi, e quindi diciamo, è, costituisce l'atto formale con cui l'ufficiale allievo diventa un ufficiale decreto. Poi c'è un escurso sulle attività... Diciamo della scuola, questo è un grosso campus, praticamente ci sono tantissime aule, che vengono svolte le lezioni universitarie con, con diciamo, i professori dell'Università della Sapienza, Tor Vergata, proprio per consentire loro di terminare eh, diciamo, la loro preparazione giuridica. E in più ci sono tutte quante le facilities per quanto attiene la parte sportiva, la parte dei laboratori. Eh, le lingue e così via. Diciamo, si cerca di dare il massimo della preparazione perché l'incarico è particolarmente di responsabilità. Ecco, questa è una visione dell'acqua, È, un, è un, un grande complesso. Ci siamo entrati negli anni '70, prima eravamo in un'altra sede su Roma a Trastevere molto più piccola questo consente ovviamente è stata aggiornata di volta in volta quindi ha tutte diciamo, le caratteristiche di un, sì, di un campus universitario di elevatissimo livello questa è la prima sede a Torino la sede successiva a Piazza di Risorgimento a Roma adesso è sede del Museo Storico dell'Arma questa è la sede di Trastevere sede adesso della divisione Podgora bellissimi comunque eh, devo dire eh, si è sono comandante. parlato di un questo invece c'è la, la sede il generale comandante con la bandiera dell'istituto la caserma è intitolata al maggiore Ugo De Carolis che è stato un martire dalle fosse ardiatine okay. no, dobbiamo ringraziare naturalmente tutta l'arma che ci ha dato il permesso di averti qua se devi fare qualche ringraziamento al tuo interno la scala giornata eh, approvato il comandante della scuola il generale Domizio, e anche il comandante delle scuole e il generale Fischione. Piano. Ci sono ecco, i, i locali, hanno eh, una serie di, diciamo, di ricordi, di memorabilia. Questo è l'aeroplano eh, lo Spad, in cui il tenente dei carabinieri Cabruna durante la prima guerra mondiale, partecipò appunto come pilota alla, ai fatti della prima guerra e abbiamo loro, il suo ropano diciamo in questa grossa teca nel corridoio delle aule bello eh, questo, questa è una una lezione normale questa è ovviamente è una lezione di tipo professionale e non universitaria ovviamente queste riprese sono da prima diciamo, della pandemia adesso tutte le lezioni in, in GAD gli streaming con le varie università e i ragazzi tengono il, il distanziamento sociale fra loro, con la mascherina e così via. Le attività non sono state mai interrotte qui, proprio perché la parte formativa è estremamente importante. La leadership, la comunicazione comunque, la formazione è ad alto livello, a prescindere dal piacere delle arti università. Le abbiamo in linea con le migliori università italiane, ma anche internazionali, voglio dire, abbiamo tantissimi scambi con. Uh, Analoghi istituti di formazione, e, insomma, siamo assolutamente a livello dei, dei migliori istituti, similari nel mondo. Ovviamente, ecco le, le, le aule di inglese, inglese, francese, tedesco, le altre lingue che vengono insegnate, anche qualche lingua rara, ovviamente, l'inglese è quella principale. E devo salutare il mio amico a Roma, fraterno, maresciallo dei Carabinieri nei Ross che ha fatto un corso di arabo, questo ragazzo qui, non so perché, ma ha fatto un corso di arabo nei Ross, non, eh, so, non so... Perché serve? Il corso ha di arabo... Pascalli, che è cresciuto a Colonnello, lo, lo saluto caramente, è un amico fraterno, chissà perché ha fatto questo corso eh, di arabo nei Ross, ma non lo so... Evidentemente, queste sono le, questa è la palestra, la nostra palestra, dove gli allievi svolgono varie attività, sala pesi, sala diciamo, di attrezzi vari. Vengono fatte anche delle lezioni di scherma, scherma equitazione, tutto quello che, che riguarda la parte diciamo militare, no? La scherma, l'equitazione, la L'equitazione viene svolta non qui il sostituto, ma al, al reggimento a cavallo dei carabinieri sempre più a Roma. Gli allievi vengono presi portati. E lì. quindi siamo orgogliosi maestro Maurizio di avere ospite il colonnello che ci dà la possibilità di vedere e, e apprezzare quello che state facendo non solo per le strade e le nostre città ma nella formazione di questi giovani che poi crescendo daranno sicuramente manforte alla già ma... inimitabile arma ma vede, lui... vedo, colonnello, che lei ha, ha, ha molte donne dentro la sua scuola. Che percentuale femminile avete all'interno? Noi al momento sui 300 allievi circa abbiamo un buon 10%, anche di più. Va ah, bene, fa piacere, mm, fa piacere. No, no, no. Sono ufficiali dei carabinieri anche loro, eh? non, non, le non, non le differenziamo per, per genere o roba del genere. Ufficiali dei carabinieri non si di addestramento, Così Ovviamente abbiamo anche il poligono in sede, si fa anche tutta quanta la parte con, con l'armamento in dotazione A livello di a 360 eh sì. gradi non avrei mai sì, pensato. è assolutamente necessario, ma tutti i siti di formazione dell'arma prevedono queste cose. Ovviamente con i vari, con le differenze che ci sono per i vari ruoli, ma se le, sia le scuole carabinieri, che le scuole marescialli, che la scuola marescialli. Eh, provvede questo tipo di, di preparazione Quindi... ovviamente a 360 gradi abbiamo, abbiamo anche un poligono interattivo elettronico di valutare di analizzare le varie no. vengono simulati dei conflitti a fuoco Bellissimo da vedere. Pensi colonella... io sono eh, scusi il paragone eh, fermo ai telefilm ai film americani dove si vedono questi corpi speciali americani che studiano quello che lei ci sta facendo vedere, quindi non siamo secondi a nessuno, neanche l'arma dei carabinieri non si fa superare da nessuno. Mi fa, ripeto, sì. mi fa molto ma molto piacere poter mandare queste immagini a tutti i nostri telespettatori. no, non siamo secondi nessuno, anche, come dire... Altre, altre strutture diciamo di polizia in giro per il mondo vengono spesso e volentieri qui anche a imparare qualcosa da noi. Quindi ci sono degli scambi, ovviamente, anche con questo ultimo, ultimo periodo in cui diciamo la minaccia si è diversificata, il terrorismo e così via, gli scambi con le forze di polizia sono assolutamente costanti. Questo è uno spaccato di addestramento che viene svolto a Livorno, presso la seconda brigata mobile che è la nostra. Unità, grande unità che prepara il personale che deve andare all'estero. Noi svolgiamo tutta una serie di attività addestrative nei confronti di forze di polizia di, di vari paesi, soprattutto africani, in questo momento. Quindi un addestramento... Queste sono, sono strutture addestrative, quindi vengono simulate delle eruzioni di modificazioni. Questa è di nuovo la scuola, abbiamo una grandissima biblioteca intitolata al generale Carlo della Chiesa. Ovviamente ci sono, ecco, non c'è soltanto la parte diciamo, cartacea, ma anche la parte elettronica. Eh, la biblioteca è enorme, di cioè, livello, contiene pubblicazioni di carattere giuridico da oltre cent'anni. Gli allievi possono approfondire, possono verificare. La, questa biblioteca è dedicata a tutti gli ufficiali decorati di medaglia d'oro dell'Unione sono riprodotti tutti eh, in quadro, sia dalla, dalla Fondazione, ma anche da più di 12 anni, quindi la ce n'è qualcuno. È una città nella città questa qui? È una città Assolutamente sì, è molto grande, ecco, ovviamente abbiamo anche eh, la Mensa, il Par, ma è così suo quindi se ricordo bene, colonnello, 5 anni è la formazione eh, che dedicate ai vostri ufficiali o o, agli, o aspiranti ufficiali e in questi se 5 diciamo, anni gli si dà una cultura generale specifica a seconda della maggiore? La cultura la laurea in università, poi ovviamente per tecnico-professionale in tutto il paese, diciamo che nelle varie attività polietiche, a fare. La scuola è anche sede di numerosissime conferenze, eh, a tutti i livelli. Questa, questa è la visita del ministro della difesa dell'epoca e autorevole del Consiglio. Abbiamo una grandissima paulomagna in cui vengono svolte queste, queste conferenze e questi incontri. La scuola è anche sede della, della rassegna dell'Arma, che è una, una pubblicazione di carattere giuridico viene messa con credenza mensile contiene approfondimenti sui vari temi di interesse. Eh, insomma, c'è la comunicazione, c'è tutto. Sì, assolutamente. Vedete, abbiamo anche ufficiali che vengono da, da altre nazioni. ci sono i colleghi somali, per esempio. Mm -hmm. Un mondo un po' complicato la Somalia. Sì. Sì, però questa volta si riuscirà a mettere a posto, diciamo. speriamo. Beh, insomma, non so quanti hanno potuto vedere una cosa del genere. Aspetta. Infatti, infatti, la ringraziamo sì. ulteriormente perché no, ci ha la conoscenza di un mondo che appunto vedevamo solo nei film, ed invece questa è la realtà dei nostri giovani che si Ma film Considerate che film, diciamo, a partire dal Marasciallo Rock, ma anche prima, le varie produzioni chiedono di, di essere aiutati per quanto riguarda diciamo, la rappresentazione di quello che è la vita in un comando dell'arma. Noi partecipiamo volentieri con mezzi, con consigli, suggerimenti. E quindi Diciamo che negli ultimi 20-25 anni sono molto aderenti È una bella situazione. E lei cosa insegna di difesa a questi ragazzi qua? Torniamo un attimo in studio, la regia che ringraziamo. Eccoci qua. Cosa Ma insegna il maestro? La, mia, la mia preparazione... Io ho, ho cominciato le arti marziali quando ero molto piccolo, ho cominciato con la scherma occidentale. Poi ho fatto un po' di jitsu in accademia, ecco, abbiamo approfondito il jujizio, sia in accademia che qua, poi ho fatto un po' di karate, ho preso la mia cintura nell'89. poi tanta esperienza su strada, che mi ha fatto vedere le differenze che ci possono essere tra quello che fa uno sport, un combattimento in arte naziale, e una ventina di anni fa ho cominciato l'Aikido. Diciamo che noi qui mettiamo insieme tutto quello che può servire, viene insegnato... Le, come dire, diciamo, le percussioni per imparare a difendersi e poi vengono imparate le principali particolari, come uscire dalle situazioni il grosso del lavoro è proprio per, per compensare l'eventuale gap tecnico che possiamo avere con l'opponente è, è fissato nel, nel lavoro coordinato I, coppi, i carabinieri vanno sempre in due e quindi anche qua vengono addestrati a eh, reagire alle situazioni lavorando in coppia. Ovviamente non sempre funziona benissimo, no? eh, tanti esempi nel corso degli ultimi anni hanno fatto vedere che non sempre funziona, però per uno o due casi che vanno male ce ne sono centomila altri che vanno benissimo. E noi qui ecco, facciamo, facciamo questo, insegniamo a neutralizzare un'aggressione nel pieno rispetto del, dell'incolumità non solo del militare che le segue, ma anche nei confronti dell'opponente Perché, immediatamente dopo che l'abbiamo neutralizzato diventa nostra responsabilità il suo, la sua incolumità personale quindi viene preso immobilizzato e portato via ma mh, appunto senza o cercando di causargli meno danni possibili possibilmente nessun danno preso, nessun Perché danno questo... per, per... Cerchiamo Possibilmente, di... nel... sì, sì, però capisce per bene esempio... che le tecniche che sono simili di mobilizzazione di gestione della persona ci sono per non fare danni. Ci sono, ci sono, no, ci certo. sono, ci sono. Ah, ovviamente, qual, qualunque tecnica, per esempio, qualunque particolare, si porta al massimo della sua efficacia, come mi insegnate, eh, proprio con la rottura, no? Noi si cerca di arrivare all'immobilizzazione, quindi immobilizzare senza rompere niente. Poi procedere all'ammanettamento e portarlo via una volta che è ammanettato non, non è più pericoloso ecco diciamo. anche il portarlo a terra noi anche perché siamo consci del fatto che per imparare una proiezione estremamente efficace ci vuole tanto tempo no? ci vuole 4-5 anni che magari non abbiamo il tempo di approfondire così tanto quindi viene insegnato a portare a terra piuttosto che proiettare sfruttando al massimo l'inquedo e la forza dell'aggressore. Lo insegnate voi a me, si canalizza la sua forza, e lo si porta a terra e poi si procede a un'immobilizzazione senza provocare fratture, senza garantire il massimo. L'arte dell'accedevolezza è, sì. è sempre la base sì, sì. di tutto. Anche la base sì. di tutto, praticamente. Assolutamente, sì. Quanti allevi ha le dissonazioni? L'ho detto prima, la radice la, la, la stessa. Quanti allevi ha per te? La radice di tutto quanto Prego. quanti allievi ha di solito in classe il maestro ma noi cerchiamo di fare anche nel rispetto della normativa COVID facciamo diciamo, lezioni non più di 15 persone. così diciamo, l'apprendimento è molto più rapido perché se l'istruttore eh, può diciamo, dedicarsi molto più diciamo con concentrazione su un gruppo così piccolo poi con il lavoro in coppia è ancora più semplice diciamo, intervenire correggendo le posture, correggendo gli assetti. Bene, bene. E che funziona come nel mondo marziale esterno? Avete dei passaggi, hanno delle, mh, delle no, non prove non. di sezione, degli esami da superare i suoi, no. i suoi addetti o, o c'è un percorso e solo alla fine si ha un, un brevetto no, che vanno? L'insegnamento dell'attività dell cinico-sportiva è, è, è come una materia universitaria, praticamente. Noi ogni anno gli facciamo dei test, delle prove, devono superare delle prove fisiche in forza, agilità, resistenza e difesa personale, prendono un voto e la media di questi quattro voti costituisce il voto in uh, attività cinico-sportiva. Ah, Quindi no, non hanno ovviamente passaggi di cintura o, o cose similiate. Devono mantenere una media sufficiente, altrimenti prendono l'insufficienza. Prendono l'insufficienza ma... non è una cosa Come, ne, come nelle migliori università americane c'è cioè la media che è. Loro fanno un esame, i migliori prendono la politica di istruttura di persone fisica e quindi poi travasano, quello che quello diciamo, che hanno imparato, lo travasano quando arrivano a lì. Ma scusami, Presidente, così, chiedo alla nostra Presidente, eh, invitiamo ufficialmente certo. il colonnello a trovarci nella nostra struttura? Certo, assolutamente. Colonnello, la saremmo orgogliosi. Veramente onorati di avervi a, ca a casa nostra. Allora, già che, già che tento un suicidio dal punto di vista come coordinatore, adesso la sparo grossa, adesso, colonnello perché potremmo magari a settembre quando facciamo la cosa internazionale assolutamente ah, sì, a fine settembre abbiamo questa manifestazione il convegno internazionale della World Jiu Jitsu Federation insieme alla settimana europea dello sport, dello sport. sareste nostri ospiti e noi saremmo orgogliosi di avere l'arma con noi eh, davanti a questa per noi importantissima Kermes che è il convegno internazionale quest'anno si svolge appunto in Italia e sulla nostro, nella nostra città, sul lago di Zeo, se non sbaglio. Sul lago di Zeo, Cornello. Quindi, sono maestri da tutto il mondo, magari inseriti nel, nel, nel, nel, nelle due giornate, anche una vostra, una vostra presenza ci Esa, farebbe piacere. Considerate, considerate anche che noi, diciamo, oltre a queste attività di difesa personale che viene fatta nei distruttori di formazione, Abbiamo anche un centro sportivo carabinieri dove vengono, sfatti, vengono preparati gli atleti che poi partecipano alle nazionali in, in tantissimi sport. Noi abbiamo una sezione arti marziali in cui abbiamo appunto atleti che gareggiano nella nazionale italiana, eh, nel judo, nel karate, nel tiogondo. Abbiamo anche la sezione di pugilato e eh, tante altre diciamo, discipline: scherma, equitazione lotta, tiro, nota e così via, però certo senz'altro potrebbe essere molto interessante partecipare sì, a... Bene. anche perché qui c'è un confronto con tutti i maestri che vengono da tutto il mondo, Australia, eh sì. Inghilterra, <ride> dappertutto, dal mm. Giappone, sì, una crescita, una crescita, e per noi sarebbe un onore, oltre che una crescita, avere eh, l'arma dei carabinieri con i suoi campioni, ma, ma, ma... colonnello, <ride> prima di tutto viene lei, quindi <ride> <Sì>. dopo prima <ride> sì. viene sì. lei con... La, con con chi crede di portare, con chi crede di avere con sé, eh, ci fa piacere. Dopo ci metteremo d'accordo, la inseriremo dentro, Presidente. Ah, sì, sicuramente. Lo Perché noi lo siamo, abbiamo fatto da, da un anno questa parte su spinta del Presidente del nostro SOCE, abbiamo certificato le nostre competenze a livello europeo, quindi c'è una certificazione europea col Professor Gordiani, che magari la, glielo faremo conoscere, avremo orgoglio di farla conoscere, che certifica... La scuola, la sua metodologia, non solo del pugno della difesa, ma anche la metodologia di insegnamento, le, tutte le tecniche Spira. della scuola. Vero maestra? Sì. Quindi da questo punto di vista siamo, siamo contenti da questo perché sì. eh, ci inorgoglisce. Euretico. è però possibile con, diciamo, con gli sviluppi della pandemia senz'altro, Anche perché poi, anche lì, la certificazione va... Ma ci sono delle ore di formazione da fare ogni anno per mantenere la certificazione come per tutte le professioni anche per dare una regola anche nelle arti marziali di una certa serietà per gli istruttori perché non si può mandare a insegnare chi che sia assolutamente dire. per parlare la stessa lingua in piccolo come quello che fa lei nella sua accademia abbiamo dei passaggi che vanno dal primo all'ottavo livello l'ottavo livello è il più alto quello paragonabile al docente universitario dove i nostri studenti crescendo hanno anche la possibilità grazie a questo ente europeo di avere dei bonus scolastici, dei crediti scolastici eh, e vengono accompagnati fino al mondo del lavoro. Quindi stiamo bello. un po' copiando l'arma dei carabinieri con questa sua accademia e cerchiamo anche noi di il piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. cerchiamo anche noi di sfatare quel come si può dire quel segno che avevamo una volta le arti marziali le possono insegnare tutti è no, mezza no. verità, per poter insegnare ci vuole una certificazione, ci vuole un diploma che dica che sei in grado di farlo, hai superato degli esami, hai superato degli step che portano la persona ad essere valida come docente. Anni di lavoro, Ma, anni guardi, la anni di lavoro come sempre, come dicevi anni. tu, guardi, come detto, le... anni di lavoro, anni di lavoro. Questo è il grosso problema che abbiamo anche ultimamente per le arti marziali, no? per, ci sono... L'unico sport da combattimento, diciamo io, non arti marziali, perché arte marziale è proprio la parola che lo identifica, è no? un'arte che no? tutte tutti quanti i nomi giapponesi che identificano un'arte marziale c'è la parola Do. No? L'ideogramma Do è un, voi, voi lo conoscete benissimo, è il guerriero che cammina sul sentiero che non ha mai fine, no? non, eh, non ha mai interruzione, la, lo studio, la preparazione. Invece purtroppo ci sono anche qualche caso di cronaca, dimostrato. ci sono dei ragazzi che imparano in maniera sbagliata e poi utilizzano quello che gli viene da loro insegnato in maniera non consona. Ma su questo vale il detto che non esistono cattivie di rievi, ma soprattutto per i maestri. maestro. Però vedi, colonnello, vedi, vedi. io e te possiamo avere un coltello e un salame e del pane, io posso tagliare il pane e il salame con te? Io posso certo. tagliarmi un dito, mentre taglio il salame, oppure posso offendere te col coltello. Dipende come uso se il salame. Oh. Ci sono dei maestri sbagliati, dei cattivi maestri, che vengono allontanati da noi, perché cattivi maestri portano discredito alla via, esatto. al do. E quindi da noi, cattivi maestri, devo dirlo con orgoglio, so che nella, nella vostra scuola, nel vostro ah, dojo, sì. non ci sono. Nella serie, perché lei... anche perché è faticoso come il colonnello conoscendo l'Aikido è faticoso, tanto sudore molto rispetto e quindi sì. non, non c'è eh, spazio per sbruffonaggini o, o dirsi voglia c'è rispetto dal primo giorno che si entra in palestra e anche dopo 50 anni di pratica rimane la stessa forma il rispetto avanti a tutto se sì. c'è stato riconosciuto per la nostra scuola il rispetto, quando facciamo degli incontri nazionali, internazionali, la nostra scuola si distingue per le formalità, la forma, la il rispetto, esatto. le tecniche, va bene, le tecniche ci sono, lascia le stare, eh. le tecniche le diamo per assodate, ma la forma, il rispetto, prima eh. del tatami, dopo il tatami, il rispetto dei maestri, il saluto, eh. sono cose che ti uh -huh. entrano. Ma non solo, come si piega il G, come si rimette nella borsa, eh, come si lasciano gli spogliatoi, come si, si accoppiano le ciabatte fuori dal tatami. Facciamo, e, facciamo le ispezioni delle borse, sai, maestro? Facciamo le, le ispezioni alla borsa. Se il G è piegato bene o no? <ride> <Sì>. <ride> e dopo offre una birra quando sì. si poteva, sì. Magari. quando si poteva, quando si poteva. Adesso, un anno fa. Un, un anno, anno fa si faceva. Noi no, no, io dico sempre ai. Gli ufficiali allievi a cui facciamo lezione che ben difficilmente troveranno mai un artista marziale che viene a dare fastidio a un carabinieri. Quindi noi lavoriamo non già su eh, diciamo a contrastare delle tecniche tirate perfettamente. No? Un pugno, un calcio. Lavoriamo sul eh, quello che chiamo io il pugnone o il calcione. No? Non lavoriamo sullo Zucchino oppure sul rascicheria eh, perfetto, Perché ci vuole tanta disciplina, tanto sudore, tanta fatica per imparare, no? E quando uno è un artista marziale, non va a rompere le scatole a nessuno, no? Tanto bene che era venire. Poi, l'altro, come, come dice mm. il vecchio adagio, il calzolaio va con le scarpe rotte. Nessuno di noi che suda ore e ore di, di, di tatami ha poi voglia di dimostrare quello esatto. che ha imparato. Noi la battaglia che facciamo, la più difficile e la più dura, è contro noi stessi. Quindi cerchiamo di formare il carattere... E Mantenere la dignità davanti a tutte e poi le cose, quello che insegnate voi, colonnello è la dissuasione. A volte, eh? la dissuasione anche. Sì, assolutamente. La dissuasione, il, il discorso, la presenza e è... la dissuasione esattamente. Cioè, L'applicazione di una tecnica di difesa personale è inquadrata in un contesto più ampio in cui prima si fa una fase di negoziazione con la persona, si cerca di calmarla, di discuterci, di capire qual è il suo problema e, e poi, se proprio interviene. Ti attacca, ti aggredisce, si applica una tecnica di difesa nazionale, ma assolutamente no. La prima fase è quella di parlarci, negoziare, eh, discutere, cercare di capire qual è il problema, perché al di là diciamo, del, del delinquente eh, che ha uno scopo propriamente detto, no? il rapinatore che deve fare la rapina così via, quando si interviene in una situazione perturbata, quello sicur ha sicuramente un problema, no? ha sicuramente un disagio che, che sta esprimendo in quella maniera. Fa soltanto trovata la maniera di discuterci e di fermare. Beh, vedi, Cornello, non voglio entrare nel tuo, nel tuo mondo, ma il delinquente sa benissimo come deve comportarsi con un carabinio. Lo sa, lo sa già, un delinquente di una certa... Invece quello che non lo sa sì. è al disagio, il giovanotto che è sotto sostanze, ubriaco sì, sì. o quant'altro. Lì cioè, serve proprio la dissuasione e poi immobilizzarlo per non far male a se stesso o recare danno agli altri. E non è neanche semplice perché finché si fa in palestra in un luogo protetto è una cosa con persone, voglio dire, con compagni abbastanza collaborativi, sì. ma quando ti trovi per strada non sai proprio chi hai di fronte, no, quindi la situazione non... può degenerare veramente in un attimo. Abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo parlato con la psicologa, sempre con la dottoressa Agnese Scappini, ma anche con la psicologa di Torino, del disagio giovanile che si ritrovano con queste borse piene di spranghe di ferro, colli di bottiglia e fanno delle risse 14, 13, 14 anni eh, eh, non sì. eh, guerri della notte di dei noatri e lasciamo stare il disagio. Lì, il grosso lavoro va fatto sul tema della prevenzione, no? va inquietato prima, dissuaso prima, e non bisogna arrivare diciamo, a intervenire su una megalista del genere. Perché... Bisogna fermarla prima, bisogna fermarla Lì, assolutamente. prima, potendo, fermarla prima. potendo cioè, la dissuasione è molto importante. Eh, sì. aspetto, poi, aspetto psicologico, come stava dicendo il nostro presidente, noi in palestra al massimo ci, ci portiamo a casa un pugno, un, un dito slussato, voi rischiate la vita tutti i giorni. Voi rischiate la vita, siete davanti a persone ben vestite, eleganti, con il sorriso che magari hanno un coltello o una pistola pronti a farsi saltare. O, mamma mia, quelle poche volte nella mia vita che ho assistito a dei vostri interventi, come diceva lei, avete la capacità di non mettere le mani addosso a nessuno ma di dissuadere. Il mal capitato o i litiganti o tutte cose fortunatamente per me viste non troppo serie, ma il vostro intervento non è mai stato quello di aggredire nessuno e questo è un grande insegnamento perché i giovani ci guardano, vi guardano e, e questo esempio va portato avanti. Non date uno schiaffo a nessuno, anzi prendete lo schiaffo. Io ricordo, eh, magari citarlo, quel quel vostro graduato che si tolse il cappello davanti a dei, dei, dei mafiosi che chiedevano di farlo e lui con molto coraggio grandissimo comandante. onore si tolse il cappello e diede una lezione a tutti quanti a, a il comandante quanti. provinciale di Napoli dell'epoca, quando c'è successo un episodio con cui un ragazzo rimase ucciso in una, eh, la famiglia eh, sì, entrano al comando provinciale il comandante provinciale dell'epoca fece questo gesto che assolutamente ha calmato gli animi e quindi ecco, ha risolto una situazione che poteva degenerare. In... Sì, la prima fase, no? viene insegnato appunto questo, a negoziare, a cercare di tranquillizzare, cercare di capire qual è il problema, senza opporre forza a forza. Anche questa c'è debolezza, no? Certo, non è, è debolezza. Lei, questa è grande non è debolezza mentale. È... È stiamo facendo un corso, marzo, forse, no? Sai che con Lello stiamo facendo un corso, stiamo insegnando anche adesso, eh? non, volendo, non facendo niente, stiamo eh. insegnando in questo no, momento qua Sicuramente Ma l'essenza dell'arte marziale sì, sì, sì, sì, sì. anche perché comunque sarebbe un nostro piacere in futuro dopo che sei stato ospite magari avere l'onore la, l'ambizione ah, magari, magari di, di venire a trovarti lì né, direttamente dove insegni eh. magari il nostro, il nostro caposcuola sarà il nostro eh. dovere far avere il libro della nostra ah, scuola libro, eh. il libro ti facciamo eh, avere con nel... la nostra firma del nostro eh. caposcuola del nostro presidente Assolutamente, ti, io ti, ti, ti spedisco il libro, mi dici anche da far arrivare anche al, al generale comandante della, della scuola. Le facciamo arrivare volentieri perché Vabbè. è un onore per noi per questa piccola Assolutamente, Assolutamente, è stata una lezione. E, e ci fanno dei segnali dalla regia che è già no, finito il no, tempo. Abbiamo no, 10 no, abbiamo ancora dieci minuti, minuti. È stato veramente galvanizzante. Bello, Colonnello. Grazie, grazie di cuore perché ci ha portato a conoscenza un mondo che pensavamo fosse solo degli americani. Non è così, non è così. No. Eh, Mario. Ma io volevo... volevo Maestro, c'è arrivato Mario da Milano. Mario da Milano, Ci vediamo cosa WhatsApp. dice. Parlando di giovane, quell'attività di comunicazione fare nelle scuole o corsi specifici? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Ah sì, dice... Quale attività di comunicazione fare nelle scuole, dice, nelle scuole? Fate delle di... attività di comunicazione, i carabinieri vanno nelle scuole, ci chiede beh, Mario sì. da Milano. Sì, in... i comandanti di compagnia territoriale vanno, diciamo, vanno a parlare, a incontrarsi con i giovani delle scuole, diciamo i licei, i licei diciamo, dei, dei istituti superiori, proprio per raccontare com'è il nostro lavoro e qual è il... La maniera di approcciarsi, è una maniera di fare educazione anche questa, no? di contribuire a far capire come funziona la nostra società e quindi cercare di diciamo, indirizzare al meglio i nostri ragazzi, che sono il nostro futuro. Bella questa cosa qui perché divulgare cultura è sempre importante. Io, però, mi ricordo, sì. voglio condividere un ricordo con il nostro caposcuola quando abbiamo fatto un corso di difesa con Nobel Mark. Quando è venuto qua abbiamo fatto difesa, questo è nord il nordirlandese, giujitsu jiu-jitsu, e ci ha fatto vedere come si, si difende dal coltello e dalla pistola. Perché vedi, la pistola, uno vede nei film, la pistola pesa, è pesante, tenerla stretta in mano, eccetera. <ride> Mi ricordo ancora la mano che non sì. l'ho usata per alcune ore, perché non sapevo, la mano non l'ho usata più per alcune ore. Sì, sì, sì, Però come dice il nostro maestro, se c'è una pistola, alza le mani cos'è la difesa migliore? Alza le mani. È la stessa cosa che insegniamo noi. Eh, eh, che strano, che strano. Tra persone intelligenti beh, che si ritrovano, assolutamente. Il tentativo di disarmo, diciamo, una minaccia di una pistola è qualcosa che viene fatto soltanto in estrema razza e quando non è assolutamente possibile fare altro. Infatti. Perché è estremamente pericoloso, no? I tempi di reazione... Del, del dito sulla leva di sparo rispetto a un qualunque movimento sono enormemente sono più alto. rapidi no? quindi è estremamente difficile fare come nei film ecco. con la zona mano tu mi devi la pistola ti assicuro colonnello che la realtà Penso la realtà di difesa velocissima fatta di teni che durano il nostro caposcuola che è qui dice la difesa è questa questo è il tempo eh. questo è il tempo certo questo è il tempo cioè, e quando ha fatto così senti. tu sei terra dolorante non sai neanche perché ti è successo da che, da che, parte? Da che parte ti è successo ma io veramente avevo una cintura nera <ride> a quarto danno e tu sei per terra lì che ti fa malissimo e non sai perché ti è successo però non lo facciamo per dimostrare niente quando facciamo i corsi di difesa personale all'interno dello stage che ci sono 40 cinture nere di Giu-Jitsu che vengono alla nostra accademia che la nostra Scian ci fa vedere come una donna può buttare a terra uno che pesa 110 kg come il sottoscritto in questo è il tempo, dopo certo c'è lo studio della tecnica che viene fatta passo passo. Ma non Sono i 50 euro che ti fanno cadere? No maestro, no maestro, no, <ride> no, no. no, ti assicuro. <ride> di, assicuro io volevo, di... volevo dire, ho visto e filmato e mi sono un po' esaltata, ma posso iscrivermi alla vostra casa? <ride> o sono fuori... Poi... <ride> no, non è possibile ho raggiunto i limiti. quando è che, parte il, quando è che il parte il nuovo corso, maestro colonnello? i corsi di solito partono a settembre a, a settembre, settembre arriva il nuovo corso di l'età? è l'età per poter iscriversi è... dunque, i ragazzi che vanno all'Accademia militare di Modena devono avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni ah, quindi ok. devono aver terminato il liceo superano il concorso e vanno all'Accademia Militare di Modena dopo i due anni, quindi arrivano più di 120. Ma se uno vuole vale partecipare al concorso come deve fare? Se magari qualcuno è interessato? E si va sul sito www.carabinieri.it, ci sono tutte quante le procedure consensuali, noi ogni anno arruoliamo un certo numero di carabinieri, un certo numero di marascialli e un certo numero di ufficiali, quindi si fa la procedura consensuale, si, si superano una serie di prove eh, anche fisiche, mediche, fisiche, psicologiche. E di cultura generale, e temi e così via, e, e se si vince il concorso, si entra nel ministero di formazione dell'anno. Bene. Quindi, niente, maestra. Io, tu hai, io hai 29 anni, sei spacciato. Ecco, non ho visto, 29 anni. Sta no. per compiere 30 anni il nostro presidente, quindi non è spacciato. È spacciato. È spacciata. Bene. Capisci che, con l'Elo che come coordinatore sono sempre in biblioteca, quindi devo stare molto attento. Ora abbiamo un minutino, possiamo salutare Salut veramente ringraziare di cuore perché sì, ha dato delle perle no, perché, molto, no, molto, grazie a voi molto interessante, ringraziamo l'arma dei carabinieri. Salutiamo con una allora. frase il colonnello. Ci abbiamo la frase di chiusura che dedichiamo mm -hmm. anche al maestro che è anche colonnello, ma anche maestro, maestro. ai nostri maestri che sono qua. Invece. E la frase è questa: Io non sono un maestro di arti marziali, io sono un istruttore. Voi istruite me e io istruisco voi. Dovremmo vedere la pratica come un cerchio. Sì. Quello che parte da te torna sempre a te, arricchito, per poter riprendere il percorso. Vero? Giustissimo. Bella. Noi il cerchio della vita ce l'abbiamo. Grazie, grazie, colonnello. Grazie, grazie, grazie colonnello. a Arrivederci, grazie grazie, grazie. grazie, grazie, arrivederci. Noi diamo appuntamento quindi... A giovedì certo. giovedì saremo in studio con Samurai Chan, Chan, -chan. Shiké e il nostro regista Daniele Scala. Volevo, volevo sì. ringraziare il maestro Maurizio perché ci trova dei collegamenti, dei, dei personaggi perché veramente interessanti. Molto, molto Grazie a voi della fiducia. Interessante. Molto interessanti, costruttivi, quindi è stata una bellissima puntata, è stato un piacere. Grazie Ci possiamo Grazie. salutare. Grazie per essere qui. Lunedì ricordiamoci che a grande richiesta torna il medico, il dottor Giannotti. Torna il medico Giannotti. Lunedì Dell'Angelo. Lunedì, Lunedì Dell'Angelo, esatto. Siamo qua, qua. Esatto, siamo qua siamo con, no? i, con il dottor È Stato grande successo dottor del dottor Giannotti. Eh, sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, Puntata grande successo. Ha, ha scaturito molta curiosità. Anche sì. oggi è venuto uno in, in azienda, in ufficio a chiedere mio papà vuole assolutamente fare questa cura. Eh, <ride> Ringraziamo il dottor Giannotti della sua energia. <ride> esatto. Della sua energia. Vi auguriamo buona Pasqua a tutti quanti. Buona tutti Pasqua. Eh, buona buona Pasqua. Pasqua, esatto. A giovedì. A giovedì.